Le costellazioni familiari sono efficaci. È eh, domanda molto interessante, ma le costellazioni familiari, come tutti gli altri lavori, hanno una parte molto importante che sono io. Quindi se io accolgo quello che sta arrivando, se le informazioni che arrivano sono uh, utili e soprattutto mi permettono di comprendere qual è l'origine del blocco e con la mia scelta posso fare un passaggio, posso dirti che sono efficaci. Se scatta un meccanismo di rifiuto, no, ma è venuto fuori quello, ma non è vero, non tanti no, è chiaro che l'efficacia può essere inficiata da quello che può essere un mio rifiuto e quindi sta a me, sta a me a quello che arriva, sta a me a vedere se quello che arriva mi risuona e allora magari le informazioni che arrivano mi possono permettere di fare una scelta e di fare un passaggio e quindi di avere un'efficacia nella mia vita perché è cambiato qualcosa, sono cambiate le relazioni, sono cambiate le dinamiche.